Allora noi dobbiamo fare l'8 di dicembre, provare in un giorno solo a condensare tutte queste occasioni mancate di partecipazione e rilanciarle, perché poi abbiamo un piano segreto, un piano terribile, non so se posso dirvelo ma ve lo dico, vabbè. Noi vogliamo che le primarie, e la partecipazione duri tutto l'anno, fare in modo che noi tutto l'anno facciamo le primarie, ma non nel senso sulle persone, non facendovi venire ai gazebo, usando i circoli e la rete per mettervi a parte di quello che succede nella politica italiana, per farvi decidere insieme a noi.